Niente, quindi sono qua in Germania adesso Devo far vedere qui si registrano le canzoni ciccia Al gusto di Kerry con un po' di patatine Ecco, tipo, tipo sembra di essere dentro il Signore degli Anelli Sono nel culo della Germania c'è anche Lars Guardate quanto cibo Mascotte Di questo studio luna di notte mangio queste due pizze a... oh, l'album di Ion che raccomando premete sulla campanella perché se no non vi arrivano le notifiche Seba ci porta in terra cermanica dove come da tradizione è andata a registrare il nuovo album nel suo studio di fiducia disperso tra i monti Siamo a Rausch Spero che si pronunci così, che è questo posto dove tutte le volte che vado a Berlino praticamente finisco per mangiare la cioccolata qua, perché è buonissima. Io ho preso questa qua al 70% con il chilli perché a me piacciono tanto piccanti. E poi dopo questo pomeriggio ci spostiamo a Lipsia, perché poi vado a registrare il nuovo album. Intanto così mi ricarico. Ciao, ciao! Super fondente e anche piccante. Wow, che meraviglia! Sembra quasi un peccato mangiarla. Eravamo là per pagare e pensa che invece ci hanno offerto tutto, cioè con un sacco di regali apposta per noi, eh. State gentilissime Quindi se siete a Berlino e vi capita, andate in questo posto a mangiarvi la cioccolata perché è buonissima. Veramente anche se volete fare un regalo a degli amici giapponesi. Guardate che roba! cioè tutta decorata. Questo è che a toccarla, anche se a me avrebbe voglia di prenderne un pezzo e mangiarmelo, però vabbè. Sono tornato qua per questo evento anniversario in cui vabbè, ho fatto questo video un po' review e vi aggiorno su cosa sta succedendo, perché stanno succedendo un sacco di cose divertenti e simpatiche. Perché vabbè, guarda che sono in Germania a registrare il terzo album, perché sono tre anni di fila che vado in Germania a registrare Alixia, sempre tutto in giapponese, sempre molto simpatico e divertente. E niente, quest'anno vabbè, penso saranno nove canzoni, tutte in giapponese, quest'anno e. Non so, vabbè, vi faccio vedere un po' di video backstage Cosa è successo durante queste registrazioni Sono appena stato in questa cioccolateria Che sono tre anni che vado e ci hanno invitato Ma devo dire che è una cioccolateria Che anche se non mi invitavano ci sarei andato lo stesso Perché comunque mi piace molto Ci hanno preparato questo tavolo da 6, ci hanno fatto regale Quindi veramente, se siete a Berlino E volete mangiare una buona cioccolata, andateci perché è buonissima E comunque quest'album Sarà divertente perché farò delle canzoni Della mia ex band italiana che mi hanno prestato E le ho un po' riarrangiate Ho messo il lyrics nuovo fatto da me, tutto il nuovo, poi ci sarà il remix di Your Night. Poi ho fatto My Night is The Day versione giapponese, poi una canzone originale che penso che sarà la colonna portante di questo nuovo album. Quindi ditemi che cosa ne pensate di questa registrazione. Scusate, se vabbè, non potrò rispondere ai commenti o vedere cosa mi scrivete, perché sono nel culo della Germania, non c'è nulla, non c'è connessione, non va niente. Posso solo fare l'album in questo periodo, quindi va un po' così. Però volevo farvi un regalo e chi vi vuole fare delle domande mandatemi delle domande con l'hashtag Serafini su Twitter il mio Twitter è atsebaofficial e poi prenderò una decina di domande da lì e farò un video Q&A, essere and answer con tutte le vostre domande non vi siete visti Your Night? Andatevi a vedere il video, ve lo lascio in descrizione portate ci sono gli uccelli What? ci sono gli uccelli dentro il ristorante che carini! Avete visto? C'è un uccellino dentro il ristorante che ha fame e vuole mangiare tutto questo pane Perché in Germania il pane è buonissimo <ride> Bye bye! E mangiamo un po' di sushi che non si possono trovare in Giappone Perché in Giappone praticamente non si vedranno mai sushi con l'avocado Questi sono più i sushi diciamo americani Comunque non sono male Itadakimasu! Stiamo andando adesso all'Ipsia a registrare nuove canzoni. Abbiamo preso del cibo. Guardate un po'. Voilà! È tipo questa salciccia al gusto di curry con un po' di patatine. C'è un profumo buonissimo. Mangiamo ciao a tutti, siamo sempre in viaggio. Però vabbè, il telefono in Germania si ricarica così. Ovviamente non funziona più la connessione, siamo dispersi nella foresta nera. Ecco qua che la mia telecamera inizia a perdere i pezzi e, e niente, stiamo andando nello studio di registrazione Intanto sto ascoltando le canzoni un po', faccio un po' di ripasso del lyrics Del testo, proprio se riesco a ricordarmelo Scrivo l'ultima canzone e speriamo che queste registrazioni vadano bene Una casa, una casa è la prima casa che vediamo in chilometri ecco tipo sembra di essere dentro il signore degli anelli sempre peggio qua sempre vedo case sempre più alberi sembra tipo l'inizio di un film horror ma vabbè e non è che da questa c'è la città eh. è sempre tutto un bosco qua siamo nel bel mezzo della Germania però c'è un bel tramonto altri prati proprio il nulla il nulla il nulla siamo nel mezzo della Germania e c'è anche l'Ars Ciao! Bene, intanto noi adesso andiamo al supermercato a comprare le cose da mangiare per questi giorni di registrazioni. Ecco qua il nostro cibo. Ecco qua Lars che ha comprato l'intero supermercato. Guardate quanto cibo! Cibo, cibo, cibo! Buongiorno! Ecco qua la nostra mascotte. Ciao! La nostra mascotte di questo... Di questo studio così poi registriamo le canzoni bene. Però non lo faccio entrare perché sennò mi viene l'allergia e non posso registrare le canzoni. Quindi non mi puoi menare. <ride> Adesso dopo aver finito tutte queste registrazioni e ci manca ancora la giornata di domani Io sono già in aria relax Siamo pronti per mangiare due pizze alle luna di notte Vabbè, poi domani andremo in palestra Si parte! Party! Yay! Lars è proprio un cuoco wow. fantastico Vedete? Hai uh, you cut Sì, before? Yeah, because it's too small here Oh my god Lars Una band musicale, oltre a fare il produttore musicale C'è anche una band che si chiama Freedom Call Che vi lascio magari il link, se so potete andare a vedere E inoltre sa fare le pizze molto buone Oh, it's perfect Non sa cucinare i toast, purtroppo Toast, you can't really make real toast, but... I can toast a pizza if you want it. Yeah But he's trying <laughs> Can I also toast, you siamo yeah. stati a Nara, mangiate delle cose più buone di Nara sono stato in tutta Europa, ho mangiato le cose più buone d'Europa e adesso sono in Germania e mangio questi piatti germanici. Exactly, and we're drinking wine from Trentino. Io, yeah, actually, abbiamo, e abbiamo anche il vino dal Trentino, vedete, abbiamo il vinolo grigio che ormai è già finito. Però non sono neanche ubriaco oggi, vabbè, comunque, lasciamo perdere. So, ecco qua la pizza che si cuoce. What are you talking about, acqua? Acqua? I do not drink, acqua. Direi dire se è acqua, direi se è acqua Vabbè, facciamo tutta questa pizza in onore di Alfonso Germano so Che commenterà Siamo qua a fare il caffè Vediamo come si fa il caffè All'americana, si mette l'acqua qui Ok, bene Si prende un filtro, si mette appositamente qui Così oh. Poi si prende un misurino, si mette un po' di caffè, mettiamone 8-1 Si chiude magicamente così, ok Dopo aver chiuso per bene, si chiude qui e poi si preme qui E adesso si fa il caffè all'americana Intanto di qua sto preparando gli spaghetti all'italiana Che si sono tutti incollati, bene E vabbè insomma si procede un po' a fare un po' di cucina uomini mentre si sia in studio a registrare il nuovo album e guardate qua un po' cosa c'è Ah, l'album di Ion che anche l'album di Ion l'ho prodotto qua per chi non lo sapesse, comunque adesso vi faccio vedere un po' dove accade la magia vediamo vediamo vediamo vediamo vediamo non c'è la luce, dove si accende qui la luce non mi ricordo, eccoci qua e qua è dove si registrano le canzoni Ci si mette le cuffie E si registrano qui la la la la la la, Vabbè non sto sentendo niente Comunque volevo far vedere qua dove si registrano Le canzoni, questo è il microfono Che è abbastanza attivo, costa un botto E niente, quindi sono qua in Germania Adesso a registrare questo album Che penso sta venendo molto molto bene Uscirà penso anche questa Forse questa volta la faccio uscire non a novembre ma prima Perché devo dire che sono già quasi mixate Le canzoni e non sono Cioè sono tante nuove ma siamo portati avanti Molto presto col lavoro, se volete che questo album Esca prima scrivetemelo nei commenti Ditemi se vi è piaciuto questo video Ditemi se volete, devo dire che io non so mai che cosa vi interessa quando faccio i video, perché per esempio, no, presumo che a voi vi interessa solo il Giappone, però poi l'altro giorno ho fatto un tipo il video, una giornata da modello, che ho visto che vi è interessato, quindi ho detto vabbè con la scusa vi faccio vedere un'altra mia giornata, la mia giornata di registriamo le canzoni con Seba, quindi vabbè ditemi se vi piace questo video, ditemi se aspettate questo album, soprattutto continuate a iscrivervi, a condividere questo video che stiamo aumentando, mi fa veramente piacere, per tutte le persone che sono già iscritte, ma soprattutto per quelle nuove, quando vi iscrivete mi raccomando, premete sulla campanella perché non vi arrivano le notifiche perché tanti di voi si lamentano quando arrivano le notifiche vabbè scrivetemi se volete adesso vabbè ma questo album l'ho registrato in giapponese ma se volete per le prossime canzoni che le faccio anche in inglese o cioè in italiano ancora non, non, sono, non, non sono abbastanza come si dice no confidence eh, non sono abbastanza non ho ehm, non so dire in giapponese e in inglese ma non riesco a dire in italiano non mi sento ancora pronto diciamo a farle in italiano però ci sto lavorando anche a quello comunque un abbraccio e io continuo a registrare qui ciao ciao! Vi ricordiamo che Flower il nuovo singolo di Sebastiano Serafini è ora disponibile nei maggiori digital store